Eccoci qua in diretta, sono le 8.33 minuti in Blu2000 Dab nazionale in eh, tema. Eh, di eh, naturalmente letterine eh, ed, eh, al governo, questa mattina dobbiamo ospitare ancora una volta gli enti di promozione sportiva. Do il buongiorno a Vittorio Bosio, presidente nazionale del CSI. Buongiorno a lei, a tutti due ascoltatori. A Bruno Molea, che è presidente nazionale dell'ICS. Buongiorno Ugo, buongiorno ai radio e a Tiziano Territorio. Grazie, Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP. Buongiorno, che siete lì sul piede di partenza del Vivi Città no? vorrei iniziare con Vittorio Bosio a spiegare sì. che cosa è accaduto Presidente sì. Bosio rispetto a questa presa di posizione così forte che riguarda tutti gli enti di promozione sportiva e si parla di PNRR e quindi insomma di aiuti, di, di attenzione al lavoro mi viene da dire che viene fatto da sempre dallo sport di base ci siamo ritrovati un'altra volta ad essere fuori da tutto, cioè il governo ha indicato le federazioni soltanto le federazioni sportive nazionali per il PNR, per un'azione che ci è sembrata decisamente fuori luogo, anche perché non si riesce a capire, cioè in un momento che lo sport viene messo nella Costituzione non si riesce a capire qual è lo sport a cui eh, che predilige il governo, cioè di cui si deve interessare, lo sport di prestazione o lo sport di base. Se è lo sport di base, gli enti non possono, lo sport dei cittadini, gli enti non possono essere lasciati ancora una volta eh, fuori da questo contesto perché è inaccettabile. Lo riteniamo proprio una cosa inaccettabile. Eh, ci siamo fatti sentire ci eh, auguriamo naturalmente che ci sia una presa di posizione e che riconoscano di, avere, di aver dimenticato qualcuno e lo inseriscono. No, no, eh, una, una dimenticanza. Vado da Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS, speriamo, ma insomma... Eh? Ma cosa, cosa altro aggiungere a quello che diceva Vittorio? Eh, eh, la cosa è, è sconcertante perché... Eh, da una parte ci si riempie la bocca sul valore dello sport eh, di base, sul valore sociale dello sport, eccetera, eccetera. Il PNRR va anche in quella direzione eh, facendo specifiche citazioni per quanto riguarda la parte destinata allo sport. Eh, si aggiunge anche alla chicca, finalmente, no, di avere... Eh, l'attività motoria e sportiva la pratica sportiva all'interno della nostra Costituzione che credo sia finalmente un risultato di grande spessore e poi però nel concreto ancora una volta eh, cosa registriamo che si sono dimenticati gli enti di promozione sportiva che sono gli unici eh, insieme alle società sportive di base che a, al 100% interpretano lo sport di base e, e quindi attraverso lo sport di base fanno un'azione sociale nel Paese e, è abbastanza preoccupante questa cosa perché poi voglio dire i soldi destinati agli impianti sono destinati attraverso eh, la possibilità data ai comuni di fare un'azione, un'azione che spesso è, è finalizzata a sistemare impianti che sono dati in gestione a chi? agli enti di promozione sportiva e alle società sportive di base. Quindi voglio dire viene tagliato fuori completamente tutto un mondo e si lascia solo alle federazioni il potere di fare questa cosa. Poi con dei limiti grossissimi, adesso lo spazio purtroppo in, in trasmissione non è tanto e non si può approfondire, ma comunque con dei limiti eh, fortissimi. Eh, sì. e non si può sottacere a una, una situazione del genere, finalmente ci dicono una volta per tutte se è solo a parole che noi esistiamo oppure se dei fatti qualcuno in maniera concreta ci vuole sostenere. Non voglio poi rimettere nero su bianco. Chiarissimo Bruno Molea, Presidente nazionale dell'ICS. Tiziano Pesce, Presidente nazionale della WISP. Non che le società non avessero fatto sentire in passato già la loro voce no? a chi si trova a dover decidere e a scriverle queste leggi. Assolutamente, intanto saluto gli amici Bruno e Vittorio e tutti i radioascoltatori proprio così Ugo ne abbiamo parlato nelle tue trasmissioni tante, tante volte ma la definirei per l'ennesima volta l'ennesima tempesta perfetta perché come sottolineavano bene Bruno e Vittorio noi nel comunicato ufficiale abbiamo voluto usare un eufemismo abbiamo voluto sottolineare lo stupore che ci ha contraddistinto nell'apprendere ecco la pubblicazione di, delle linee guida sul PNRR che appunto proprio nell'asset sport e inclusione sociale eh, tolgono di mezzo gli enti di promozione eh, sportiva tra l'altro in un momento particolare come questo di ripartenza per un movimento come quello dello sport di base veramente devastato dal punto di vista economico e finanziario da questi due anni eh, di pandemia e ora purtroppo da queste eh, settimane contraddistinte dalla guerra in Ucraina che hanno una ricaduta fortissima anche sui costi proprio di gestione della stessa eh, impiantistica. Tra l'altro come eh, UISP non possiamo che sottolineare quanto invece restando proprio all'attualità di questi giorni anche l'Unione Europea dica, dica altro perché pochi giorni fa proprio è stato adottato dall'Assemblea plenaria del Comitato Economico Sociale Europeo, questo importante organo consultivo della Commissione, del Consiglio e del Parlamento Europeo, proprio sul tema dello sport e dello sport di base e questo parere si è chiuso con delle raccomandazioni nette ai decisori pubblici. Includere il tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici di Eurostat per misurare la deprivazione materiale, rendere accessibile al settore sportivo tutti i finanziamenti per il periodo 21-27, aumentare i finanziamenti destinati allo sport e proprio c'è una raccomandazione sul prevedere una maggiore redistribuzione delle risorse tra lo sport agonistico di alta prestazione e quello di promozione sociale e sostenere lo sport di base non si capisce per l'ennesima volta perché certo. non ci sia questa attenzione tra l'altro in un momento in cui anche la riforma del terzo settore parla di coprogrammazione e coprogettazione, certo. non siamo solo enti di promozione sportiva, siamo anche associazioni di promozione sociale che svolgono questi compiti importanti tutti i giorni sul territorio chiarissimo, chiarissimo. tra poco dobbiamo collegarci con la Moldavia, con il nostro Maurizio Dischino, Ma un giro ancora lo vorrei fare con i presidenti di CSI, di AICS e di UISP. Allora torno da Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano. Proprio nei giorni scorsi leggevo una, uno dei tanti report che dice che i nostri bambini eh, stanno facendo sempre meno sport, stanno eh, sempre di più aumentando l'assunzione di calorie e la funzione dello sport, lo diciamo sempre, una funzione di investimento anche proprio per il sistema sanitario nazionale, Presidente? Eh, credo che il punto del, sia proprio questo no? cioè, il, il sistema sportivo di base eh, credo che eh, sia sempre stato all'avanguardia nel, nel fare prevenzione anche dal punto di vista sanitario eh, chi fa attività sportiva naturalmente eh, credo che un investimento fatto sull'attività sportiva sia poi un risparmio sicuramente eh, sulla, sulla spesa sanitaria e gli enti di promozione sportiva, le nostre società sportive, credo che da questo punto di vista abbiano sempre fatto tantissimo. Certo, oggi ci troviamo eh, in condizioni, veniamo da due anni eh, veramente difficili, complicati eh, dove anche i ragazzi, naturalmente complici un po' le paure delle famiglie, sono stati trattenuti ancora di più dentro casa e questo complica ulteriormente il, mh, la vita delle società sportive aumentano le responsabilità e aumentano anche credo, eh, i compiti che devono svolgere magari nell'andare a cercarli a casa, magari eh, nel, nel trovare il sistema di riportare i ragazzi fuori casa eh, ma solo se si sosterrà eh, lo sport di base eh, questo avverrà eh, credo che lo sport di vertice abbia tutt'altri compiti ne apprezziamo naturalmente il lavoro che viene fatto, ma ha tutt'altri compiti e non si capisce qualche volta come i nostri governanti questi non, non lo tengano conto. Bruno Morea, Presidente nazionale AICS, anche con le cariche che tu hai, Presidente, in giro per il mondo, mi verrebbe da dire, confermi la bontà di questa formula e ribadisco le parole di Vittorio Bosio, si capisce perché però poi i governanti questa, questa, questa ricetta non riescano proprio a scriverla, a metterla nero su bianco. Assolutamente sì, io credo che sia anche un fatto di cultura in questo momento eh, da parte di chi poi è demandato eh, dal punto di vista legislativo a scrivere eh, gli articolati che compongono poi le, le leggi italiane. Eh, C'è una cultura che è poco, ancora poco sensibile a, ai ruoli dello sport di base, come diceva Vittorio, e quindi... Eh, credo che, che, che ci sia da una parte soprattutto proprio una disattenzione dettata da una, da una mancanza di cultura de, sul problema. Voglio, voglio vederlo così il problema perché diversamente sarebbe drammatico e tragico veramente. E voglio solo sperare che, che si debba ancora incidere eh, sulla, sulla cultura delle persone affinché abbiano presente veramente il ruolo dello sport di base. Vittorio diceva una cosa importantissima. Il post-Covid mette le, le società in condizione di ripensare la loro metodologia operativa, di studiare nuovi approcci e, e nuove offerte per i, per i giovani, proprio per ricondurli di nuovo la, alla pratica sportiva e evitare i rischi che tu dicevi. Ma per fare questo ci vogliono supporti, supporti strategici precisi che possono arrivare solo anche attraverso eh, lo stanziamento di finanziamenti che permettono alle società sportive di base di reinventarsi un sistema perché di questo stiamo parlando. Il post-covid necessita di un nuovo sistema sportivo operativo di base. Per fare questo ci vogliono risorse e bisogna stare a fianco alle società, non lasciarle sole. Questo è il grande problema che dobbiamo affrontare e sul quale, appunto ripeto, occorre far crescere una nuova cultura nei confronti anche di chi poi si accinge attraverso la scrittura di leggi a, a produrre condizioni che possano far sì che tutto ciò si generi. Vediamo. E chiudo con Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP, al quale chiedo in, in conclusione uh, una parola, come si dice, però più, più, più ottimista, più ottimistica, eh, eh, di attesa comunque di una risposta, magari quella positiva, quella giusta, da parte del governo. Beh, come sportivi diciamo vogliamo anche essere ottimisti, ottimisti, anche se appunto per quello che abbiamo sottolineato questa mattina è sempre più, è sempre più complicato. E siamo ancora nel guado ecco, di una riforma legislativa del sistema sportivo del terzo settore, che non sono ancora appunto, completate, e quindi attendiamo. Eh, quello, la sottosegretaria Vezzali, il Departamento per lo Sport in questi giorni hanno dato diciamo, segnali positivi di, di attenzione attendiamo, ma yeah. vorrei sottolineare ecco, questo aspetto eh, che, eh, di cui parlava Bruno poco, poco fa, quindi far crescere una nuova cultura anche nei decisori pubblici eh, c'è bisogno di finanziamenti c'è bisogno di sostegni ma abbiamo anche bisogno ecco, di normative e quadro chiare e in questo senso colgo l'occasione per rilanciare l'appello che abbiamo eh, fatto nostro come associazioni eh, rappresentate all'interno del forum del terzo settore ancora pochi giorni fa, c'è una riforma del terzo settore da completare con l'approvazione di norme fiscali chiare che non siano punitive delle associazioni, soprattutto delle piccole associazioni sportive. Eh, sono cinque anni che attendiamo il completamento della riforma del terzo settore, appunto con la definizione del quadro fiscale. La norma è stata all'ordine del giorno anche negli ultimi mesi dell'attuale Parlamento per ben due volte, senza però essere discussa. Ma detto questo, ecco siamo fiduciosi e sicuramente non molleremo la presa. E continueremo come associazioni di promozione sociale e sportiva a far sentire la nostra voce che poi è la voce e il nostro dovere di rappresentanza nei confronti di decine di migliaia di associazioni di società sportive. Grazie, grazie allora a Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI. Buona giornata, grazie a voi, grazie di cuore. A Bruno Molea, Presidente Nazionale ICS. Grazie, colgo l'occasione anch'io per salutare Vittorio e augurare un in bocca al lupo a Tiziano per la sua manifestazione nazionale. Eh, certo. E saluto tutti i telespettatori Gra e i radioascoltatori. Certo, Bruno. Tiziano Pesce, grazie, presidente nazionale WISP, e buona vivicità. Grazie, grazie, Ugo, grazie, Vittorio, Bruno, a tutti i radioascoltatori. Domani, 37esima edizione di Vivicità in 30 città in Italia, in Europa. Correremo anche. In Romania i confini con l'Ucraina, quindi vi aspettiamo. Eh. Wisp.it tutte le informazioni. Grazie ancora a Ugo Di Cuore.